Ed eccoci qua. Siamo in diretta e aspettiamo che ci sia il numero legale. Allora, l'Albertino c'è, quindi sarà contento il collega Morelli. Sto usando il mio smartphone, altra cosa che è stata richiesta. Suppongo che mi sentiate, perché prima su Real News 24 mi sentivano, siamo 100, però ho deciso che il numero legale per seminare odio è almeno 200, 134, 154, 169, 185, 206, arriva a 300, dai, 224, si sente? Mi sentite? Ciao Marco? Ciao Mari. Ciao Fabrizio. <ride> Bene, siamo 300. Possiamo cominciare. Allora, eh, oggi come sapete eh, beh, mi trovate qui in, in, in, nel, mio, nel mio studio, nella presidenza della Commissione Finanze, che però questa settimana non, non lavora, il che non significa che io non possa entrare nel mio ufficio, almeno fino al prossimo DPCM. Eh, apro e chiudo una parentesi per eh, segnalare che prima eh, nella trasmissione in cui ho partecipato ho sentito pronunciare una mh, lieve caterva di lievissime imprecisioni che eh, diciamo così lamentavano la presa di pieni poteri da parte di, di, di Orban, che capisco che non stia simpatico alla signora von der Leyen, ma allora resta da capire perché si tiene il suo partito nel gruppo del Partito Popolare Europeo, ancorché sospeso. Lo caccino se è veramente un dittatore e non è, e non è eh, democratico. A me risulta che ci sia stato lì un voto in Parlamento su, sulla possibilità di eh, far eh, legiferare eh, il presidente per, per decreto, eh, decreti che peraltro poi saranno convertiti e qui sapete che si sta andando avanti per DPCM, che per carità noi abbiamo la massima stima e fiducia in chi ci governa, eh, poi vi parlerò degli aspetti eh, riferiti in particolare all'economia, all ma eh, sì è vero, 30 minuti indecenti, lo so, eh, di questo sto parlando. Eh, ma, eh, ma i DPCM per il Parlamento non passano e io personalmente ho chiesto personalmente al, al Presidente Conte poi un'altra volta al Ministro d'Inca poi un'altra volta lo ha chiesto il Capogruppo eh, di Fratelli d'Italia all'Olio Brigida al Ministro eh, ancora una volta d'Inca eh, se fosse sciolto il nodo della libertà di circolazione dei parlamentari che comunque sono un organo costituzionale dello Stato quando sono riuniti in assemblea sono anche pubblico ufficiale non come singoli eh, parlamentari, in quel caso non lo sono, ma resta il fatto che fino a prova contraria nell'equilibrio dei poteri il Parlamento dovrebbe controllare il governo, tant'è vero che il governo intanto esiste in quanto il Parlamento gli dà la fiducia. Di tutto questo qui eh, risposta non si è avuta. Poi magari farò una telefonata in Ungheria per sapere se i colleghi parlamentari ungheresi sono anche loro, diciamo, ristretti nelle loro libertà individuali o perlomeno se non gli viene esplicitamente concesso di andare in giro a fare quello che devono fare. Per esempio, se io volessi andare a Rimibia a vedere che cosa sta succedendo, in teoria potrei farlo, ma in pratica, dopo questo di PCM, non lo so. Chiaro il concetto? Chiesto tre volte a Conte, a Dinca e a dinca a dinca due volte perché diciamo così è capitato e forse perché magari si è pensato visti i risultati che una non, non bastasse vabbè ma questi sono dettagli si sa orban è cattivo noi siamo cattivi perché siamo eh, amici di orban però orban è buono quando al pp servono i voti e infatti se lo sono tenuto dentro per anni e tuttora lo tengono dentro questa è l'ipocrisia diciamo L'ipocrisia tedesca, diciamolo pure. Eh, Nel eh, racconto delle elite tedesche c'è un po' di ipocrisia, però questo è, è un dato di fatto. Io ve lo sto argomentando e vi sto dicendo perché. Eh, e non sto parlando della Germania e non sto parlando dei tedeschi, vi sto parlando di un pezzo, un pezzo del, eh, dell'elite tedesca, un pezzo di chi governa in questo momento in quel paese. Paese in cui, come probabilmente saprete se mi seguite, non è che vada tutto benissimo, a parte il fatto che eh, noi dobbiamo ancora aspettare di vedere che conseguenze avrà sul piano sanitario l'approccio che quel paese ha seguito e questo è un pezzo importante della storia dei prossimi giorni. Ma poi chi mi segue sa benissimo che eh, il successo commerciale della Germania deriva da una politica di svalutazione dei salari, cioè una ricetta vecchissima di pagare poco chi lavora, che funziona benissimo quando vuoi far eh, così, pagare poco i tuoi beni eh, all'estero. Grande, grande successo, piccolo problema, eh, anche in Germania eh, c'è la povertà e naturalmente, come voi sapete, l'abbiamo visto più volte sul sul mio blog con analisi documentate, analizzando, analizzando la relazione fra il voto a destra e il reddito medio della popolazione, questo forte sc scontento sociale determinato dalla disuguaglianza, determinato dalla povertà, naturalmente che cosa fa? Porta eh, a votare per un'alternativa eh, la eh, popolazione. Si chiama democrazia, si chiama democrazia. Eh, chi eh, diciamo se si vive all'interno di un sistema, come vi spiegavo un paio di dirette fa, che eh, articola la concorrenza fra paesi su chi schiaccia di più i salari, siccome i salari sono il reddito della maggioranza naturalmente poi bisognerà fare in modo che la maggioranza non disturbi lo si può fare con dpcm lo si può fare con decreto lo si può fare in metodi più o meno incisivi lo si può fare istituendo le commissioni contro l'odio lo si può fare in tanti modi lo si può fare istituendo le commissioni contro le fake news l'importante è che chi è danneggiato non si esprima e non protesti Vabbè. Eh, non può ovviamente sempre andare così ma non è di questo che volevo parlarvi oggi. Oggi volevo parlarvi di una cosa che fra le tante nel mio blog era stata descritta e prevista già sette anni fa, nel 2013, cioè lo, lo stucchevole, eh, ipocrita, eh, pericoloso, becero, controproducente, eh, squallido, antigermanesimo di quelli che noi, con affetto, con simpatia, chiamiamo chiamiamo i, eh, i piddini, eh, era prevedibile ma è già successo, cioè l'Unione Europea è un progetto che sta mostrando in questi giorni un po' a tutti la uh, sua natura fallimentare. Chi ha cominciato a riflettere prima sulla natura di questo progetto si è accorto prima che sarebbe destina, stato destinato a, a, a un fallimento se non ci fossero state radicali correzioni di rotta. Queste radicali correzioni di rotta, al contempo, mh, presuppongono che ci sia una solidarietà fra nord e sud. Questa solidarietà fra nord e sud, come spiegavo nel tramonto dell'euro, non ci può essere a sua volta perché i governanti del Nord, non i, tedeschi, non i tedeschi, i partiti al potere in Germania, alcuni esponenti dei partiti al potere in Germania, per eh, scaricare sugli altri, che è una costante un po' storica di quel, pop di quel popolo, la colpa, la responsabilità del, dei disagi del loro popolo, eh, hanno mandato avanti per ormai un decennio la narrazione secondo cui la crisi economica e diciamo, tutta una serie di difficoltà sarebbero colpa dei cosiddetti porci, i pigs, eh, i popoli del sud. Ed è tutto evidente che dopo dieci anni che un corpo elettorale si sente raccontare questa cosa, diventa difficile proporgli delle soluzioni di buonsenso e delle soluzioni di solidarietà. Quindi siamo fondamentalmente in un vicolo cieco, ma lo abbiamo, diciamo così, almeno noi, sempre saputo e sempre detto. Il fatto di essere in una costruzione che era, diciamo così, esposta a non manifestare solidarietà nel momento del bisogno e lo abbiamo visto con i sequestri delle mascherine l'altro giorno la Francia ha sequestrato e impedito di esportare la clorochina perché pare che possa essere utile quindi loro per non sbagliare intanto l'hanno sequestrata a casa loro non vogliono che venga esportata tutte queste cose qui che sapete insomma e... Che, eh, che noi fossimo dentro un progetto che non avrebbe manifestato la solidarietà necessaria per gli economisti era evidente, per la popolazione è diventato più evidente nel momento in cui si è eh, palesata l'emergenza sanitaria che essendo un'emergenza che crea un vero pericolo esistenziale perché purtroppo di virus si può morire eh, ahimè eh, apre gli occhi anche a chi voleva, avrebbe preferito tenerli chiusi ma in tutto questo però c'è una cosa che va detta andare dai eh, tedeschi indistintamente, quindi non dalla signora von der Leyen, la signora Merkel, dai tedeschi, a rinfacciargli eh, roba tipo i loro debiti di guerra della Seconda Guerra Mondiale, uh, uh, o, uh, o andare dagli olandesi a rinfacciargli adesso il loro atteggiamento scorretto in ambito di politiche eh, fiscali, il loro atteggiamento predatorio. Non è una cosa intelligente, è anche questo, se vogliamo, simmetricamente il modo in cui i nostri governanti scaricano all'estero, scaricano, all scaricano su, su, su altri, il peso dei loro fallimenti. Questo è il, il, il punto sul quale volevo volevo portarvi, cioè quest'antigermanesimo per cui improvvisamente, eh, non so, attori bravi, brillanti, simpatici, in cui va tutta la nostra stima, ma ovviamente, diciamo così, allineati a un certo tipo di pensiero, oppure politici che finora hanno creduto nel sogno europeo, così vanno dalla Germania a chiedergli il conto del, della guerra, del, della seconda guerra mondiale, roba di questo tipo, sono nient'altro che il tentativo di un'elite anche questa, la nostra, quella, diciamo così, fra virgolette, de sinistra europeista, eh, il tentativo di questa elite di scaricare sugli altri, cioè sui sentimenti della Germania, il loro fallimento, che è un fallimento intellettuale, culturale ed etico. Cioè, quelli che gli europeisti non hanno, non hanno capito, eh, che che trattati stavano firmando, quindi diciamo fallimento intellettuale, non conoscono la storia, i sentimenti, la, la, la disposizione dei nostri eh, fratelli eh, europei, e questo è il fallimento culturale, perché in realtà poi europeisti, come torno a dire, eh, sono abbastanza provinciali, che non significa che vivere in provincia sia, eh, qua, qualcuno si è offeso perché ho parlato di provincialismo, ma guardate che si può vivere in, in una città di in provincia, cioè non in un capoluogo di regione o in un capoluogo di, di, di, di nazione ed avere un animo aperto. Il provincialismo si riferisce a quell'atteggiamento chiuso, a quell'atteggiamento gretto, eh, meschino, che, eh, che, che ti impedisce di aprirti ad orizzonti più ampi. E poi c'è il fallimento, diciamolo pure, quello etico. Noi non possiamo sfuggire al sospetto che certi negoziati siano stati condotti e tutt'ora siano condotti eh, per conseguire dei vantaggi personali che non sono necessariamente monetari, sono reputazionali, sono di riconoscimento, di posizioni di prestigio in Europa, eccetera eccetera. Beh, allora qua però bisogna metterci un freno. Non è che uno per la sua ambizione personale o perché non capisce che cosa sta firmando o perché non si rende conto del fatto che esistono delle differenze anche culturali fra paesi, firma qualcosa, mette il paese nei guai e poi dà la colpa agli altri. In questo momento, tanto per tornare al punto, diciamo, al piatto del giorno, che è il MES, in questo momento è inutile andare a dire eh, volevamo un altro MES, d'accordo, più giusto e libero se vuoi, nato sotto il segno dei pesci, ma non è così, non è così. Non dobbiamo continuare a parlare del MES che non c'è, cioè non sono canzonette, cari amici al governo, per ora, sono trattati. E quei trattati costituiscono un corpus organico in cui, oltre al trattato MES, vi dovete anche leggere i regolamenti attuativi e vi dovete leggere anche i trattati fondativi dell'Unione eh, Europea. Perché? Perché quando si parla, si continua a parlare, adesso, siccome diciamo la poltrona piace a tutti, per un po' non se ne parla, poi se ne riparlerà, di un eh, prestito dal MES a condizioni attenuate, ovvero chiedi i soldi a uno a un'istituzione e quel contratto dice sì me li ridai con calma non ti preoccupare eh, non si dice una cosa fondamentale cioè che per un regolamento europeo che si chiama 2PAC perché era composto da due regolamenti in realtà era un bel pacchettino le condizioni di quel contratto possono essere modificate a maggioranza dal Consiglio europeo in qualsiasi momento allora questo che cosa significa? significa che ti fanno firmare un contratto e finché sono al governo loro che, eh, diciamo così, manifestano fedeltà al, al, agli alti comandi europei, il contratto più o meno rimane quello. Ma supponiamo che si vada in qualche modo a, eh, a votare. Se si va in qualche modo a votare è assolutamente indubbio che eh, noi, eh, diciamo così, mh, ritorneremo al governo. A quel punto, miracolosamente, in Europa... Eh, i termini del contratto verrebbero rinegoziati e quindi verrebbe chiesto a noi, a noi di mettere a voi una patrimoniale, cosa che ovviamente noi non faremo mai. Ma capite il senso della trappola? Perché questi continuano a insistere su una soluzione che ti dà tutto sommato pochi soldi, perché si è parlato di 35 miliardi quando qua ce ne vorrebbero 50? e a condizioni che rischiano di essere onorose, semplicemente perché vogliono precostituire una condizione affinché un governo da voi liberamente eletto venga ricattato dall'Europa. Perché vi, ci verrebbe detto «Eh, ma tu Italia hai firmato questo contratto?» «Sì, io Italia, ma era il PD, che centro io?» «Eh, no, centri perché è il Paese che firma il contratto». Non so se capite, c'è sempre questa ambiguità fra impegni che prende il Paese anche se chi li prende è un governo che è totalmente non rappresentativo del paese perché si sa benissimo, i sondaggi lo dicono, ma, ma, ma, ma lo dice l'evidenza dei fatti che la maggioranza del, del paese qui come in altri paesi europei come per esempio in Germania, come, come pressoché ovunque si sta spostando verso l'asse conservatore e sempre più ci si sposterà ci si sposterà sempre di più perché chiaramente la vicenda del virus è anche un fallimento della globalizzazione è un fallimento dell'austerità perché quelli che come non so, il governatore Emiliano, Carlo Galli, Cottarelli, Serracchiani andavano in giro a vantarsi di, di, di, di chiudere ospedali inutili adesso ovviamente cercano di cancellare le, le tracce di quello che hanno detto ma è impossibile perché tutti ce lo ricordiamo e la rete eh, nasconde ma non ruba. È un fallimento dell'austerità, è un fallimento della globalizzazione, perché si è capito improvvisamente che lo sfruttamento dei vantaggi comparati, cioè far fare le mascherine dove costano di meno, poi con un'unica grande nave le prendi e le porti in Italia, no? Eh, Priva il paese di diversificazione e di base produttiva, quindi rende il paese fragile e attenzione, si è anche capito che settori strategici non sono solo le ultra bio nano a Wanagana tecnologie, eh, i missili, gli elicotteri d'assalto o la banda ultralarga che adesso ci servirebbe e che non abbiamo, no no no no, sono settori strategici anche le mascherine anche il tessile. Eh, quello che è strategico noi non possiamo prevederlo prima, e soprattutto non può prevederlo prima una classe politica, diciamo così, subalterna e che manifesta diversi deficit intellettuali, culturali ed etici, come vi ho detto. E allora questo che cosa significa? Significa che eh, gli elettori hanno capito che bisogna votare per chi, eh, come il partito nel quale ho deciso di militare,. Eh, vuole valorizzare le comunità, vuole valorizzare i territori, vuole valorizzare la ricerca di una mh, autosufficienza che non è autarchia, perché noi siamo per il libero eh, mercato assolutamente, ma ci deve essere un controllo e non ci deve essere un'apertura eh, spregiudicata che rischia di esporre eh, il paese in situazioni, in situazioni di crisi. Del resto, del resto... È una menzogna che l'anno fosse iniziato bene, poi purtroppissimo è arrivato al virus e allora adesso che si fa? Non è così. L'anno stava iniziando male, noi stavamo per entrare in recessione tecnica e lo stavamo facendo proprio perché il modello di globalismo gestito alla tedesca, cioè con un forte squilibrio verso le esportazioni espone i paesi a grossissimi problemi quando nel resto del mondo c'è una crisi. Se anche il virus fosse rimasto in Cina D'accordo? O se fosse penetrato meno rapidamente in Italia e per farlo bastava fare quello che diciamo noi, ma non entro in questo. Se anche fosse rimasto lì, il fatto che tutte le nostre produzioni sono più o meno legate a quello che succede lì, tutte le nostre catene di approvvigionamento, avrebbe comunque determinato una pesantissima eh, una pesantissima eh, caduta del PIL. Adesso è una caduta, eh, come sapete, si parla di ormai due, di una caduta a due cifre, quindi siamo siamo sulla catastrofe. Ma questo è colpa dei tedeschi. Bisogna comprare paginate di giornali sulla FATS, che è una specie di la Repubblica tedesca, per dire amici tedeschi venite da noi, non fate come quei cattivoni degli olandesi che sono degli evasori fiscali. Bisogna fare queste operazioni, bisogna andare ad insultare le persone a casa loro, rinfacciandogli un passato con cui non hanno fatto i conti, perché i tedeschi i conti con il loro passato li hanno fatti meno di noi, questo diciamocelo, chi veramente studia la storia lo sa, dobbiamo fare queste operazioni eh, pacchiane, squallide e controproducenti perché per far finta di essere europei, ma questo afflauto, afflato europeo in realtà non è nient'altro che una, una, una manifestazione del, del, del più becero provincialismo, del, del, del non capire che una mossa di questo tipo non può far altro che irritare a questo punto non tanto le, le, le elite di quei, di quei paesi, ma proprio il popolo. Se voi vi andate a vedere... Eh, su, su, su Twitter, per esempio, o, su, o sui giornali online, che cosa stanno dicendo gli olandesi di quella lettera. Eh, C'è da vergognarsi, sinceramente, essere esposti così, perché il tema è che quella lettera ci fa apparire, quella lettera scritta da 5, 6, 7 di noi, su, su, sul, eh, noi di noi italiani, perché Calenda ha un passaporto italiano, Bonaccini ha un passaporto italiano, credo, Gori pure ha un passaporto italiano, loro sono andati a infamare tutto il paese lì facendo la figura di quelli che vanno col cappello in mano e facendo la figura di quelli che vanno a recriminare. In quanto, diciamo così, chiamati in causa come perfidi evasori fiscali, si sono risentiti le, le, le, le risposte sono quelle che si merita un approccio di questo tipo le trovate nel mio, nel mio blog nell'ultimo post ve ne, fatto, ve ne ho fatto una lista. Non si può non so se mi sentite. Eh, in particolare bisogna ricordarsi, adesso, per evitare che finisca come con il bail-in, dove Letta giulivamente firmò senza capire che cosa stava firmando e due anni dopo un, un, un pensionato si tolse la vita perché lui aveva capito che cosa significava Belin, cioè l'esproprio dei suoi dei risparmi di, di una vita appunto, bene, per evitare che questo risucceda ci vorrebbe un po' di attenzione e di ascolto. Eh, non eh, l'insulto ai fratelli tedeschi rinfacciandogli che noi gli abbiamo condonato i debiti di guerra, non l'insulto ai eh, fratelli olandesi rinfacciandogli che sono degli evasori fiscali, vabbè siete stati per 15 anni, 20 anni, 30 anni ai tavoli in Europa con loro, non siete riusciti a mettervi d'accordo sull'armonizzazione del fisco, questo vi dirà pur qualcosa, no? Se questa cosa è così importante e avete avuto così tanto tempo per intervenire, perché non siete intervenuti? O siete degli inetti voi o il progetto non funziona. Secondo me tutte e due, 50% di inettitudine vostra, 50% di disfunzionalità del progetto. Ma proprio perché il progetto è disfunzionale, voi che siete degli inetti non potete gestirlo. Non ce la fate, non ce la fate. Quindi, per favore, evitiamo di entrare in un altro letta moment in cui... Come dire, si firma Allegri e Giulivi, si torna, che bello, ci hanno dato 35 miliardi, eh, siamo a posto, e poi dopo, chi viene dopo paga il conto, perché il conto di Letta lo paga Renzi, ma il conto di, perdonatemi, sembra un gioco di parole, ma il conto di Conte non vorremo pagarlo noi. E vi faccio anche notare una cosa, perché molti di voi sono... Eh, dimo, famo, andiamo, usciamo, entriamo, arrivo io, faccio il decreto, cioè qui ragazzi io ve lo dico proprio con tutto il cuore, mm, mi riferisco in particolare a quelli che mi conoscono un po' di più, molti di voi eh, prima di conoscermi non sapevano la differenza fra, non so, fra, fra il PIL e un clarinetto, d'accordo? Io poi vi ho spiegato un po' di economia e diciamo così più o meno adesso quando parliamo ci capiamo. Eh, vi assicuro che, eh, lo dico con grande, con grande senso di responsabilità, con grande rispetto e con grande eh, comprensione del fatto che questo è un problema nostro, della classe politica, d'accordo? Ma, ma lo dico, eh, io credo che voi dobbiate un momento, e, e io vi prometto di fare uno sforzo per farvi conoscere questi meccanismi meglio, ma basterebbe leggere la Costituzione in realtà, io ho la sensazione che molti non distinguono fra maggioranza e opposizione, fra governo e Parlamento, cioè chiedono a noi delle cose che potremmo fare se fossimo in maggioranza al governo o viceversa eh, si comportano con i parlamentari di maggioranza come se quelli fossero all'opposizione. Ora, mi rendo conto che la politica non sa raccontare se stessa, ma del resto anche l'economia, gli economisti non sanno raccontare se stessi. I miei colleghi sono dei pessimi eh, divulgatori per lo più per il semplice fatto che a loro basta sentirsi fighi con quel po' di matematica che hanno eh, imparato da qualche parte e che fa sorridere di compassione i matematici fine quello gratifica il loro ego mettersi al servizio della società civile spiegare i concetti portare i numeri portare i grafici portare le esperienze degli altri paesi è una cosa che non fa fare carriera e quindi nessuno la fa giustamente poi ogni tanto capita un pazzo che la fa e magari eh, qualcosa cambia adesso c'è da fare questo lavoro anche rispetto alla vita eh, politica allora quelli che sono diciamo così insoddisfatti e che a sentir loro se arrivassero in un giorno solo sconvolgerebbero gli equilibri dell'Europa, secondo me se vedessero la griglia di emendamenti che mi aspetta, probabilmente diciamo così, si dimetterebbero dalla carica di parlamentare immediatamente. C'è un lavoro faticoso da fare, c'è un lavoro tecnico, c'è un lavoro pesante di comprensione, di ascolto, di studio, di mediazione, di dialogo con gli altri, eh, c'è tutto questo. Ci sono delle istituzioni di controllo, non c'è un uomo solo al comando, cioè, in questo momento abbastanza, ma insomma, diciamo, comunque anche lui eh, con tutte le restrizioni che ha posto non potrebbe da solo realizzare certi passaggi senza il coinvolgimento di tutta una serie di organi tecnici d'accordo benissimo allora io vi voglio far notare che quando venne firmato eh, il bail-in chiamiamolo così l'unione bancaria tecnicamente ma c'erano poche persone che abbaiavano alla luna una ero io un'altra era Claudio Borghi e pochi altri che dicevano ai governanti che cosa state facendo il Parlamento abbastanza compatto aderì a quel, a, quel, a quel progetto adesso sette anni dopo sette anni dopo noi siamo in Parlamento e quello che diciamo non è più in un blog che prima o poi questo governo liberale eh, spegnerà perché tanto ovviamente la lotta contro le fake news io sono stato accusato di seminare odio in questo momento quello che sto facendo probabilmente viene interpretato come seminare odio Vabbè, seminerò odio e raccoglierò però voti perché quello che dico sono cose vere e voi ne avete le tasche piene delle menzogne e delle verità diciamo così pre-confezionate che vi sono state elargite dai giornali ma torno sul punto adesso, sette anni dopo, quello che noi diciamo, le nostre perplessità sono agli atti del Parlamento e lì resteranno, a meno che eh, diciamo, non si evolva verso una dittatura ancora più radicale, lì resteranno, e c'è un dibattito che non ci fu sul Belin, su questo c'è e è spaccata la stessa maggioranza. Tant'è vero, anche questo ve lo documento nel mio ultimo post, che il ministro Gualtieri, che era assolutamente promesse e continua ad esserlo perché promessa poi è la sua struttura, quella è la traiettoria, c'è una traiettoria inerziale appunto, esiste una continuità eh, amministrativa che è anche una continuità del dialogo con l'Europa ed è un bene che sia così perché è importante che ci siano persone competenti che hanno memoria di quella quello che, eh, che è stato il dibattito fino ad ora, di, di come si è svolto, di quali sono stati i punti acquisiti in un negoziato. D'altra parte però quando c'è da cambiare orientamento, e l'orientamento è che gli italiani, il MES, non lo vogliono perché non vogliono impegnare il proprio futuro per 35 miliardi che non cambiano la vita in un momento in cui ne occorrono 100, quando si cambia indirizzo politico c'è qualche lieve difficoltà nel, eh, diciamo nell'orientare la macchina amministrativa, una cosa che gli amministrativisti chiamano principio di distinzione chi vuole si può documentare e, e crea delle difficoltà, eh, delle difficoltà pratiche ma nel mio blog vi faccio vedere che il MES adesso non lo vuole neanche il PD dopo che noi siamo stati accusati di essere eh, degli sciagurati perché non volevamo utilizzare queste risorse che erano lì a disposizione 400 miliardi mille mila miliardi ma perché non usarli stanno lì eh, il Partito Democratico ha fatto, dopo aver capito che altrimenti i 5 Stelle gli avrebbero probabilmente staccato la spina, ha fatto su Facebook un bellissimo post che vi linko nell'ultimo nel nell post del mio, del mio blog per spiegare che ah, finalmente non si parla più di messa, adesso si fanno passi avanti. Benissimo, qualsiasi passo nella nostra direzione... Eh, a noi fa piacere, anche se chi lo compie ha dovuto fare alla rapidità della luce una inversione a U perché stava andando in direzione esattamente opposta. Non siamo qui a prenderci i meriti. Non è questo il punto. Il punto è salvare il paese. Il paese ha bisogno di liquidità, questa liquidità deve arrivare come avviene nei paesi normali, in condizioni che normali purtroppo non sono. Collocando sui mercati, che sono disposti secondo me a scommettere sull'Italia se vedono una direzione, la quantità opportuna di titoli di debito pubblico, e laddove i mercati non siano disposti, ma per esempio ieri lo erano, eh, probabilmente lo sarebbero anche dopodomani: eh, laddove i mercati non fossero disposti a approfittare della cortese offerta della Banca Centrale Europea, che si è offerta a riacquistare fino a 200 miliardi di titoli eh, italiani. Motivo per cui, come ricorderete, due settimane fa lo spread si è eh, abbattuto. Allora, vogliamo fare così o vogliamo andare avanti con negoziati su ipotesi del tutto irrazionali, prive di base giuridica nei trattati come il MES che non ti vincola, il MES buono? L'unico MES buono è il MES liquidato. Lo si liquida, ognuno si riprende i suoi soldi e poi se vuole ci fa altro. Li dà alla Banca Europea per gli investimenti, ci, ci ricostruisce gli ospedali a casa propria, ma il MES non ha motivo di esistere. Ha dimostrato di essere una burocrazia eh, onerosa e anche, tutto sommato, abbastanza fallimentare. Guardate come è ridotta la Grecia che viene lasciata sola sulla frontiera di un'altra guerra, quella dei movimenti migratori, dopo essere stata dopo che lo Stato Sociale è stato totalmente smantellato. Guardate come stanno loro. Volete questo per voi? Quando è toccato a loro, non tutti voi che mi state ascoltando, io ve lo devo dire, mi dispiace, ma so di essere antipatico, ma non ho mai cercato il consenso, ho sempre cercato la verità. In Italia, soprattutto a sinistra, ma insomma in generale, di quello che stava succedendo in Grecia, non si è voluto capire molto, non ci si è indignati. Ecco, ora che tocca a noi, ora che eh, tutta una serie di provvedimenti, tutta una serie di... di, di, di, di misure che sarebbero state necessarie non sono state prese perché abbiamo un governo ricattato nelle sedi europee, perché poi secondo me a me pare che sia questo, eh, perché io non vedo un altro motivo per non dare un annuncio deciso come quelli che hanno dato Francia e Germania. Ecco ora che sta succedendo a voi, lo capite cos'è? Benissimo. Allora, se lo capite, ecco, questo è l'inizio di, di un percorso. Partiamo avvantaggiati ci possiamo esprimere nelle sedi parlamentari, ci possiamo esprimere forse anche nei media per un po', ci possiamo esprimere sui social media forse ancora per un po', approfittiamone, studiamo, attrezziamoci, cerchiamo di apprezzare i progressi che sono stati fatti, ricordiamoci come sono stati fatti e non scoraggiamoci. Mi rendo conto che è un momento duro, mi rendo conto che eh, molti di voi con la scadenza di fine mese scorso sono entrati in un periodo di sofferenza, per esempio bancaria, ma anche esistenziale, non, non indifferente. Vi siamo vicini, abbiamo portato le, le vostre proposte ai tavoli del governo, il governo ci ha detto che ci avrebbe ascoltato, ma poi chissà, in ogni caso eh, per una serie di interventi è, è, è, è, oggettivamente, è oggettivamente tardi, però mi raccomando, Mantenete la calma, state, siate composti, e ci sono altri modi di eh, combattere politicamente, che la battaglia politica non può essere l'insulto, la battaglia politica non può essere l'aggressione e state molto attenti quando ricevete qualche informazione nel farla circolare. Perché, eh, non escluderei, che circolino in rete delle informazioni, diciamo così, non verificate, messe lì perché poi si possa dire che ah quello è un propagatore di fake news, non so, chiudiamogli l'account, o peggio, o peggio, d'accordo? Questo governo ha paura del dissenso, perché è un governo che sa di non avere una base... Eh, Elettor non, elettorale, sa di avere una base, eh, nel senso che se si votasse ovviamente tutti questi partiti si sgretolerebbero. Sa di avere una base parlamentare fragile perché eh, c'è la, la, la simpatica dialettica, non so, fra Renzi e 5 Stelle, so, fra il PD e 5 Stelle. E, e quindi è una bestia ferita, eh, pericolosa in quanto bestia perché sono state fatte delle bestialità. Guardate il click day su, sull'indennità da 600 euro. Si poteva evitare, no, certo che si poteva evitare, ma bisognava andare in Europa e dire io farò 50 miliardi, poi voi fate come volete, se ci siete, battete un colpo, cioè mi comprate i BTP e se non ci siete sapete che c'è. È stato bello. Ecco, questo bisogna fare, chiaro? Non è che però per farlo devi essere libero. Se tu appartieni a un partito che per sopravvivere può solo contare sull'ostruzionismo che l'Europa farà. Al nostro governo quando arriveremo, non so se mi spiego, no? se tu come PD per resistere quando noi andremo al governo puoi solo contare sul fatto che i tuoi amici in Europa eh, ci ostacoleranno in tutti i modi, no? lo conoscete, la solita pantomima, il semestre, la procedura di infrazione, questo, quest'altro, la loro unica speranza è questa. Allora è chiaro che il progetto europeo diciamo, lo vedi come l'unica speranza di salvezza per te, per il tuo percorso, per il tuo partito, per le tue cariche, per la tua carriera. Eh, ma tu devi pensare al Paese. Il Paese mi sembra che si stia accorgendo di non avere bisogno di un progetto in cui al momento eh, cruciale ognuno per sé, Dio per tutti. Ecco, tutto qui. Allora, eh, questo però noi ce lo diciamo, lo diciamo francamente, apertamente, ma civilmente, non discutete con, eh, sui social, soprattutto con chi viene a provocarvi. Questi hanno un'unica speranza, mandare persone a provocare sui social e poi censurarvi. Non discutete, fate come faccio io. Allora, prima, eh, a, ah, blocco, quindi vale anche per voi. Io vado sui social per prendere informazioni, non per dare spiegazioni, per... ho spiegato l'economia per dieci anni sul mio blog e soprattutto non per convincere chi non è convinto, si tenga le sue convinzioni. La crisi busserà alla sua porta e quel giorno lui sarà d'accordo con me. Io posso tranquillamente aspettare e tutto sommato anche voi potete aspettare, anche se c'è urgenza e all'urgenza ci pensiamo qui, tant'è che ora cominciamo a occuparci del decreto. C'è naturalmente urgenza, ma, eh, ma la cosa più importante è che voi siate in sicurezza. In sicurezza fisicamente, proteggendovi dal virus, e in sicurezza legalmente proteggendovi da quello che possono farvi se rispondete alle loro provocazioni sui social non fatelo mettete in difficoltà voi e mettete in difficoltà noi quindi non rispondete e non circolate eh, contenuti di cui non sapete l'esatta origine e che non avete verificato sulle fonti eh, ufficiali governative eh, di questo tipo fateci questa cortesia perché così sarà più facile per noi lavorare e sarà difficile, sarà più difficile per loro tapparci la bocca, che è l'unica cosa che desiderano, perché l'unica cosa che garantisce la loro sopravvivenza è la menzogna sul progetto europeo è che loro per difendersi da questo fallimento, come vi dicevo all'inizio e qui chiudo, stanno insultando tutto sommato Germania e Olanda inutilmente senza capire che un trattato non è un fidanzamento, non è ci vogliamo bene, i bei sentimenti, questo, quell'altro, la gratitudine, la riconoscenza, no. Un trattato è un contratto e quindi tu lo devi leggere, devi capire che cosa succederà, devi capire che cosa implica. Non lo avete saputo fare? Non lo avete saputo fare. Ci avete messo nei guai? Ci avete messo nei guai. Bene, non aggravate la situazione esasperando gli animi dei nostri fratelli europei con lettere del tutto fuori luogo nel tentativo di scaricare sugli altri, cioè su loro, la responsabilità della vostra inettitudine e della vostra, eh, diciamo così, scarsa eh, propensione al, al, all'amor di patria. Ecco, la patria tornerà di moda perché eh, si è capito che, eh, diciamo, se c'è un'emergenza e tutte le mascherine sono prodotte in Cina, eh, la Francia sequestra la clorochina, la Repubblica Ceca sequestra le mascherine, eh, beh, diciamo così, l'Italia vista sotto questo aspetto, con tutto il male che alcuni di voi ne dicono, prende, diciamo, se ne vedono anche i vantaggi. Bene. Allora guardate, eh, mi raccomando, compostezza, prudenza, prudenza sanitaria, prudenza nel dibattito e resistenza. Stiamo resistendo, stiamo resistendo per voi, scusate il disagio perché c'è, vi garantisco che i risultati li vedrete. Ciao!